Eccoci qui, eccoci qui cari amici, buona domenica a tutti, la credo sia la seconda di luglio se non ricordo male. Allora, siamo qui per parlare di pallavolo femminile, ma prima di arrivare a colloquiare con voi, con tutti i nomi della Nation League Women i Playoff, dove sarà protagonista la nostra nazionale femminile di pallavolo di categoria, facciamo qualche passo indietro, più o meno recente, diciamo che per esempio la Formula 1, speriamo in bene quest'oggi per le Ferrari, soprattutto chissà una vittoria della gara classica per l'Eclerc, dopo il successo nella gara sprint di ieri pomeriggio in ausa da parte di Max Verstappen anche perché con tutto il rispetto per la Red Bull e per Verstappen ma insomma, noi qualche problemino l'abbiamo avuto speriamo adesso invece in una controparte dal punto di vista appunto di Max Verstappen non per il suo nome, ma noi certo siamo italiani ferraristi si, o più o meno ci si, si prova a riaprire il campionato, il campionato piloti, campionato costruttore, la Ferrari è seconda e eh, quando più o meno credo che sia l'obiettivo finale è un po' difficile superare parlando nei costruttori la Red Bull però tennis, Wimbledon e, insomma gesto che mi ho scritto anche sui miei social davvero campione di Raffa Nadal dopo insomma un po' quelle magre figure che lui ha fatto indipendentemente che era un nostro tennista italiano ma diciamo alla fine se tu sai che hai già vinto la partita non è che se il tuo avversario prende un set chissà che cosa, insomma comunque ha fatto la scelta giusta che si è ritirato, perché insomma vedendo... Praticamente l'ultima partita che ha fatto a Wimbledon in questo torneo 2022, non ce la faceva, è arrivata alla fine della partita, l'ha vinta, ma poi appunto, una cosa che doveva e ha fatto, annunciare il suo ritiro dal torneo, oggi finalissima Novak Djokovic contro Kirchhoff che vinca il migliore come ho scritto anche sui miei social. E poi per chiudere questo anteprima preamboli, la nazionale femminile di calcio debutta all'Europeo d'Inghilterra 2022, questa sera alle ore 21 su Rai 1 HD Italia contro la Francia, speriamo bene, incrociamo le dita e che Dio ce la mandi buona. Se non una vittoria un po' più difficile, almeno un pareggio. Ma veniamo adesso a parlare effettivamente della nostra nazionale femminile di pallavolo che discuterà nella settimana che inizia domani. Eh, diciamo la fase finale di diretta della Nation League. Cosa che invece la nazionale maschile farà la settimana successiva, oggi, per esempio, la nazionale maschile giocherà l'ultima partita. Contro l'Olanda speriamo di arrivare primo, secondo comunque anche la nazionale maschile sicura di un posto nella fase finale di eliminazione diretta della Nation League. Ma tornando a quella femminile, il programma è seguente con le prime due sfide che si discosteranno una giornata del 13 luglio ovvero eh, di mercoledì Brasile e Giappone alle 14 Stati Uniti e Serba alle 17.30 il giovedì avremo Italia Cina alle 14 e Turchia e alle 17.30 diciamo ora non so augurandoci che l'Italia possa passare a andare alle semifinali la sfida dovrebbe essere contro la vincente credo tra Turchia e Thailandia come dall'altro lato del tabellone la vincente di USA Serbia dovrebbe sfidare la vincente di Brasile e Giappone. quindi Forza Italia in generale per pallavolo calcio Forza Ferrari per la Formula 1, prima di ributtarci anche sull'altro lato del motore, ovvero la Moto GP. Comunque sono contento per Nick Schumacher, che già al suo primo anno un paio di, di punticini in classifica li ha già messi in cascina. Piano piano crescerà il figlio al prodigo di Mick Schumacher. Bene, io vi ringrazio, ci vediamo alle prossime occasioni, buona domenica, buon pranzo a tutti, quindi ciao, hasta la vista buena, ciao!